Questo video è pre-registrato, nel senso che l'abbiamo fatto d'estate Siamo proprio all'ultimo weekend di apertura Fa un freddo una madonna in questo momento, infatti ci sono tipo 6-7 gradi Questo video sarà un po' diverso, non sarà esclusivamente di riding Sarà un misto tra riding e il mio commento Perché oggi non siamo al mottolino, che di solito è il nostro bike park abitudinario Ma siamo bensì al carosello Oggi cosa voglio fare? Voglio comparare i due bike park e darvi una mia opinione su entrambi Godetevi il video, noi andiamo a girare e vi lascio al mio commento Adesso partiamo ad analizzare Carosello. Siamo qui, stiamo prendendo lo ski pass. Bici rigorosamente sporca dall'altra volta. Vi presento solo a crisi di oggi, poi non parlo più. Diego, Little G. Salve. eccolo La primissima cosa che bisogna dire è il costo del bypass. Giornaliero al Carosello, 36 euro. Sono già le 9.01. Diego mi ha promulgato di essere qua alle 9, quindi è già un po' incazzato per questo minuto di ritardo. Oh, mi ha tirato un pugno. Dai, dai, dai, dai. Let's go. Let's go. La mia primissima volta al carosello I trail più frequenti nella maggior parte dei bike biker Sono i trail rossi Quindi trail che dovrebbero essere un misto Tra salti e curve Anche in questo caso Il primo trail in cui ci siamo imbattuti È proprio un trail rosso Che si chiama Bikers United ah, okay. Eh Ma tu devi stare avanti, Non c'è la GoPro Se non è la GoPro stai avanti! Ma quello il punto Poi c'è un ride là Questo posso ridere? Ah. ah Per adesso devo dire La situa Molto sassosa è abbastanza rotto in questo momento il trail Più che terra, sembrano sassi questi Sì, ecco, abbiamo trovato i trail veramente molto scassati Forse era anche dato dal fatto che era l'ultimo weekend apertura della stagione Per fare una breve intro, diciamo che qua al carosello ci sono circa 9 trail Ecco, ecco il punto è, tipo questi pezzi Mia domanda personale, cosa servono? Non si sa Oh cazzo! ma cos'è sta roba? Ma cosa dici? No, ecco, allora, fermi, fermi Devo fare un appello a tutti i viper per favore, non mettiamo questi, questi pezzi di rocce che non servono a niente, non sono divertenti, non ci fanno prendere velocità. E poi l'altra cosa di cui in questo pezzo di video mi sono un attimo spaventato è questa prima struttura che ho trovato nel trail, che è una struttura abbastanza pericolosa o chiamiamola un po' nazi. Vi specifico che nel gergo nazi vuol dire difficile e pericoloso, nient'altro. Soprattutto perché prima di questa struttura non abbiamo trovato nessun salto, quindi come primo salto... Ma cos'è questa nazzata? Qua da niente Alle nazzate un po' però Era carino, non era male eh, Infatti è, è carina come struttura Ma non subito, magari all'inizio di un trail Magari dopo qualche salto così uno si è già scaldato Oh c'è la marmotta E c'è la marmotta La marmotta Dove è andata? Ma oh, che panorama però Ma che roba Due saltini La hip Bella la hip Foccio questo? questo no, War ride chiacciato comunque wow. wow wow wow no, a parte gli scherzi veramente una cosa pazzesca del bike Park del carosello è il panorama abbiamo il freno tirato Occio, ma che cazzo allora, noi da Dirt Rider apprezziamo un sacco che ci siano i salti nei bike park ma devono essere sempre costruiti con logica, non si può mettere un salto seguito da una curva a un... Madonna che... Oh cazzo! Ma questi?! Madonna! Attenzione, c'è qualcosa di pericoloso! Ma devono essere sempre costruiti con logica Ci no? stiamo anche divertendo in realtà E non è male L'unica cosa è che sono un po' tenuti male i trail Ci sono tanti buchi break bumps Fortunatamente anche se i trail erano scassati E le mani quindi molto doloranti Diego e la natura ci divertivano in questo modo ah, siamo in un punto un po' nazzerello ah, Minchia E perché stiamo cercando di recuperare il trail che abbiamo mancato prima Bang, morto Sono morto dai piedi <ride> Arrivati Opa. Little Gize Mi raccomando attaccato Saltino Bello Guarda qua Wank. Ecco questo qua è un trail invece per tutti direi Uh per tutti ma non per tutti <ride> Oh cos'è questa? Uh la chiacciolina Che figo questo è già più scorrevole, simpatico, pieno di curve. Full ride. Ok, quindi diciamo che nel complesso i trail rossi ci stanno, sono abbastanza divertenti, ci hanno un misto tra salti e curve. I salti magari sono un pochino a migliorare perché c'è qualche saltino che non funziona, però nel complesso divertente approvato. La cosa che però non ho veramente sopportato del carosello... È questa. È proprio questo che con la bici a H questi pezzi per arrivare al trail che lì sono un po' sbattina. Vabbè, ma dai Toto che vuoi che sia una pedalatina? Forse non proprio una pedalatina sola. Ecco, questa è sbatti. Please, non questi pezzi però Pezzi pedalati non li vogliamo Però diciamo che al carosello bisogna apprezzare molto la tecnicità e la panoramicità dei vari trail Trail modalità Ryan Page oh, Uh, ripidino qua Poi mi muovono tutti i sassi, questi, questi bastardelli. Andiamo a fare i drop Mica, Occhio a fare quello grosso, eh! Quella, oh, moto. Vabbè, salti, avete capito, lasciam perdere. Oh, Stonehenge. Come si dice? Stonehenge. Però quello che ho apprezzato veramente tantissimo nel carosello è un trail che si chiama The Bomb. Veramente particolarissimo, un trail mozzafiato e di una tecnicità veramente particolare. Allora, abbiamo cambiato trail, siamo in un sentiero che si chiama The Bomb. Mega sassoso, direi che è più... Occio. <ride> no. Ho sbagliato strada, vabbè, scendo di qua. Occio. Oh, un tornante che più secco di così non si poteva fare. <ride> bisogna fermarsi a farlo. Oh, ci va qua. Questo trail... Cazzo, bisogna cambiare marcia. Ma qui è meglio l'enduro. Comunque, questo trail... Mi pare di averlo visto. Ma vaffan... Mi pare di averlo visto nella social ride di Marco Fontana Tra l'altro anche lui youtubers Quindi se sta guardando il video Bella per te chicco La bici Diale non è proprio la DH qua O sbatti la DH sul suo sentiero Cioè si scorre poco è pesante Quindi in realtà forse sarebbe meglio un endurello Come ce l'hanno loro dietro di me Anche se mega scassato Però beh, è talmente piano che non serve un DH Carino, tecnico, molto tecnico Non per principianti di sicuro Ah cavolo c'è il roccione Fai il roccione Ho mancato il roccione io vediamo roccione curva secca là in fondo buono e eh, carine queste cose sono veramente simpatiche niente di, di super difficile però possono essere molto simpatiche quindi vabbè se volete cambiare trail farne uno bello tecnico questo è di sicuro bello tecnico però ricordatevi gomme belle gonfie qua ah, wow oh stretta si va belli stretti qua si può dire che Figo verso da solito trail molto particolare. Se vi interessa girare sullo scassato, sui pezzi tecnici, ci sono dei pezzi pedalati, il carosello è, è ideale. Abbiamo finito un attimo in anticipo il lato di là. Ora siamo qua un attimo a fare un break. Amagnà. Velocissimo, e poi si riparte subito. Mottolino. Mottolino? Mottolino? Costo del bike pass 33 euro, quindi un filo meno rispetto al carosello. Ok, anche al mottolino tra le prime piste che si incontrano c'è proprio una rossa, la cosiddetta flow line. Come vedete ha curve larghissime, tutto abbastanza pulito e liscio e soprattutto il flow non viene mai interrotto. Classica rossa del mottolino, già ci sono un po' di saltini, questa è la più divertente direi. Ecco poi tipo proprio per gli amanti del salto come me c'è proprio un'area jump dedicata e rispetto a quella che state vedendo in questo video che è dell'anno scorso quest'anno gli shaper mi hanno detto che stanno già aggiungendo nuove cose Promettiamo che vi siete un po' rotti di fare i salti e volete fare magari una pista bella tecnica Il bottonino comunque ha anche tutte queste belle linee ma senza nazzi. Ma ricordo più Che queste sono belle tecniche Guarda cosa c'era E qua? Da che parte? Ah vai eh la cosa figa comunque è che il è molto più vario, si riesce a trovare un po' più la pista adatta al proprio stile di guida Infatti potete trovare blu, rosse con i salti, solo rosse con le curve, nere così scassate Come ho fatto per il carosello dove vi ho fatto vedere il trail che preferivo, anche qui ho un mio trail preferito che è la Sitch Sicci, ah. Tutta fino al ponte eh. Let's go è una delle piste più difficili nel mottolino Sì, è anche una delle più difficili e tra l'altro non la facciamo neanche così tanto spesso perché purtroppo c'è sempre tantissimo vento è una roba che non si può controllare però amo questa pista proprio perché oltre ad avere nella prima parte i salti grossi quindi che ti danno una bella sensazione in aria la seconda parte è invece tecnica ormai è così piano qua scusate se non abbiamo parlato molto ma abbiamo abbastanza al e poi per coronare questa fantastica discesa si finisce con una woodline piacevolissima siamo già dentro la woodline faccio vedere questa è molto divertente ah. Doppio drop, divertente quello. Ma ah, potete vedere che già la differenza principale da carosella a mottolino è 1. Velocità, 2 salti, 3, divertimento. <ride> sì, vabbè, non volevo dire che al mottolino ci si diverte, al carosello no. Ovviamente anche al carosello ci siamo divertiti e, e il divertimento è soprattutto dato dal fatto che girate con i vostri amici. Però le esperienze più belle fino adesso io le ho vissute al mottolino. Quindi questo video non voleva essere una critica per un bike park e un elogio per l'altro. Ma in realtà voleva essere proprio solo una comparativa per farvi capire al meglio... In che bike va state andando? Se amate trail molto tecnici, con un ottimo panorama veramente fighissimo, scegliete Carosello. Se invece amate saltare e soprattutto vi piace fare party laps, come diciamo noi con i vostri amici e soprattutto avere un'ampia scelta del tipo di trail che potete scegliere andate a Mottolino. Detto ciò di sicuro mi piacerebbe riprovare anche Carosello in una condizione di trail migliore perché magari cambia totalmente la faccenda. Io l'ho provato in una condizione in cui i trail non erano veramente al massimo però la cosa fondamentale che vi voglio far arrivare è che qualsiasi bike park voi scegliate l'importante è che andate e cercate di divertirvi e sfruttare al massimo le possibilità che vi offre quel bike park. Dobbiamo supportare Portare lo sport, dobbiamo farlo crescere e per farlo crescere dobbiamo essere anche propositivi. Tra l'altro, per tutte le persone che sono rimaste a vedere il video fino adesso, vi svelerò. Quello che andrò a fare quest'anno con Red Bull Italia Molto presto vedrete degli episodi dove andremo a recensire proprio i bike park in Italia Sarà una guida fighissima proprio per darvi la possibilità di valutare quale bike park vi piace di più O semplicemente non ci siete mai andati, volete conoscerlo In un video abbastanza riassuntivo vi faremo vedere tutto quello che offre quel bike park Quindi mi raccomando state con essi perché durante questo periodo estivo usciranno questi episodi su redbull.com se vi è piaciuto il video io vi ricordo di iscrivervi che mi fa un sacco piacere e riusciamo a magari arrivare anche a fare il giveaway dei 50.000 iscritti perché in questo momento non ci siamo ancora arrivati iscrivetevi lasciate un like se volete commentatevi quale bike park vi piace più a voi anche al di fuori di questi due bike park che vi ho fatto vedere oggi ci vediamo in un prossimo video Adio. Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say. Few friends have been supportive. You can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it. Talking bad, I need direction. Somewhere where is yours.